Oggi volevo fare due chiacchiere con voi su un tema estremamente attuale, anche se non dal punto di vista tecnologico modernissimo, perché parliamo di una tecnologia, e un'idea che ha ormai dieci anni di vita. Però è estremamente interessante perché in questo momento, per ragioni che vi spiego tra pochissimo, sta acquisendo una importanza e una rilevanza non solo legata al mondo della finanza e delle, delle monete o delle criptovalute, ma più in generale alle, a qualunque tipo di applicazione alla quale potete immaginare che normalmente viene eh, appoggiata dal punto di vista tecnico su un'architettura eh, di tipo database. Eh, penso che abbiate letto tutti quanti eh, sul giornale quanto è avvenuto nel mondo dell'informatica eh, un paio di giorni fa. Quando c'è stato questo attacco massiccio di cui tutti i media stanno ancora parlando adesso, eh, che ha interessato moltissimi paesi, sentivo stamattina per radio 99 paesi sono stati eh, contagiati da questo, da questo malware, questo, anzi ransomware tecnicamente, no? quindi questo software che si installava sfruttando un buco del sistema operativo, si installava sul sul computer, dopodiché faceva delle operazioni crittografiche sui file e vi proponeva un ransom, ransom vuol dire in inglese eh, riscatto, quindi era una banale richiesta di riscatto se non vuoi che i tuoi dati vengano distrutti devi pagare eh, una, una somma, anche diciamo, di, non so quanto fosse, però insomma normalmente non tanto alta, mi sembra di aver letto qualcosa tipo 300 euro una cosa del genere, per avere tutti i dati eh, salvi, ma oggi non parliamo di sicurezza o di Uh, criminalità informatica, ma parliamo della parte, parliamo, prendiamo, prendo questo caso che, ha, che, che tutti quanti conoscete per porre l'attenzione su una parte interessante anche di questo titolo che è il riscatto, la modalità che era stata proposta per pagare questo riscatto e quindi avere i propri file recuperati, si poteva pagare usando i bitcoin, questo ha fatto tornare a me ha fatto anche comodo, perché così oggi posso. le prime due slide le ho fatte senza, senza troppo pensarci, ma mi ha fatto molto comodo perché intorno alle monete virtuali, intorno al bitcoin, aleggia questo, questo concetto che siano la moneta della malavita, la moneta utilizzata per gli scambi eh, illeciti di denaro. Eh, cose che in parte sono vere, per, per ragioni anche abbastanza evidenti, che vi dico tra un secondo, ma in parte sono il classico, la classica leggenda metropolitana eh, che eh, fa comodo alimentare e portare avanti. In realtà bitcoin è molto di più, bitcoin è soprattutto tutto quello che ci sta dietro, che è quello di cui vi vorrei parlare oggi, più che del bitcoin in quanto moneta, in quanto valuta virtuale perché è comunque un tema, è una, è una tecnologia, una soluzione che è stata ideata nel 2008, quindi veramente stiamo parlando di qualcosa che ha una decina d'anni, una delle cose curiose di Bitcoin è che non è nota l'identità di chi ha scritto il primo articolo eh, sulla, su questa tecnologia e su questa moneta, eh, è, è un signore che non, non, è mai, non si è mai palesato, no? si nasconde dietro uno pseudonimo, o forse il suo nome, ma nessuno sa chi sia, nessuno sa effettivamente Uh, che faccia Quindi intorno a questo bitcoin c'è una certa uh, curiosità sicuramente, anche alimentata da eventi come quello che abbiamo visto qualche giorno fa, ma non, non, non sempre a questa curiosità corrisponde anche una conoscenza di quello che c'è sotto, che è molto di più della moneta virtuale, molto di più di quello che si può fare con uh, uh, tecniche più semplici e moderne di, uh, di pagamento tecnicamente più che parlare di bitcoin ha più senso parlare in generale di criptovalute al plurale perché da quando è stata inventata è stata messa in circolazione la moneta bitcoin eh, questo è un fenomeno che è, che è cresciuto tantissimo e oggi ci sono centinaia di valute virtuali che in qualche modo funzionano in modo simile al bitcoin ognuno con la propria con la propria peculiarità e le proprie eh, finalità eh, specifiche um, più che di valuta, perché appunto quello che sono venuto a raccontarvi oggi è che l'architettura sottostante la moneta bitcoin è molto di più di, del, della parte finanziaria, è molto di più della parte di scambio di denaro, uh, più che di bitcoin e di moneta virtuale io parlerei di token o di gettoni, no? che sono degli oggetti virtuali che vengono generati in un modo abbastanza curioso, che vi dico tra un secondo, e ai quali viene associato anche un uh, valore economico. Questo è il motivo per cui viene eh, associato ed è cresciuta in maniera eh, importante la parte di applicazioni legate proprio eh, alla moneta. Queste monete, queste valute virtuali hanno un andamento altalenante, crescono e decrescono come valore se confrontate con i valori delle monete classiche, euro, dollaro o qualunque altra valuta tradizionale e quindi sono utilizzate da, da persone anche per finalità speculative, quando una moneta cresce la si vende, quando il valore della moneta decresce la si compra, sperando che questa altalena continui e che quindi mediamente nel tempo si riesca a uh, incrementare il valore complessivo del, dei cosiddetti asset che uno ha nel portafoglio virtuale. Operazione molto rischiosa e molto pericolosa perché uh, chiaramente queste valute sono molto volatili, quindi possono consentire di fare degli ottimi guadagni, ma possono anche perdere, eh, portare alla perdita di tutto quello che uno ha investito. Quindi bisogna stare attentissimi eh, a, come, a come le si eh, utilizza. In realtà se uno dovesse dire in una frase che cosa è Bitcoin, e che cosa sono queste criptovalute, sono un modo moderno di accumulare o mantenere, preservare e spendere, spostare soprattutto eh, ricchezza. Ricchezza, il concetto di ricchezza la possiamo associare direttamente al, eh, alla questione economica, ma in realtà vedrete che tutto quello che vi racconto ha delle applicazioni che sono anche non di tipo economico-finanziario. Però la cosa più semplice, se uno dovesse veramente ridurre all'osso il significato del, del termine bitcoin, uno strumento per ehm, accumulare e muovere eh, valuta e moneta. Perché questo è interessante? Perché lo spostamento delle, della valuta, soprattutto quando gli spostamenti non sono di piccolo raggio ma sono spostamenti di tipo internazionale, spesso comportano delle complicazioni, delle difficoltà e dei costi. Nel momento in cui una, una valuta, un asset finanziario è, è virtuale, quindi non ha eh, il problema del, del volume, dell'occupazione dell dello spazio, diventa molto più semplice spostarlo. Questa è una cosa, voi direte, va bene, ma questo io lo faccio sempre, se voglio fare un bonifico a un mio amico negli Stati Uniti, faccio, vado in banca oppure lo faccio dal sito online, faccio il bonifico. Il problema è che, e qui comincia anche a emergere l'identità di queste monete e l'identità dell'architettura che ci sta sotto, io devo andare presso una banca, devo andare presso una istituzione che gestisce i miei soldi, ha i miei soldi in casa, li gestisce, li muove per me se io li voglio muovere, col bonifico, con operazioni di qualunque natura, a fronte di una certa commissione. Commissione che oggi, soprattutto se voi immaginate gli spostamenti di denaro internazionali, è considerata molto costosa. Se voi avete mai provato a fare dei bonifici a degli amici o dei colleghi, per esempio negli Stati Uniti, o peggio ancora in altri paesi meno, meno eh, gettonati che, che quindi hanno costi ancora più elevati, non è difficile che anche per un bonifico di qualche centinaio di euro o di dollari equivalente voi paghiate 20-30 euro, 20-30 dollari di eh, fee, no? di, di eh, costo della transazione, di commissione, grazie. Questo è quello che un pochino ci frena e a chi conosce un minimo come funziona la tecnologia sottostante fa anche un po' di rabbia, no? perché spostare eh, 10 euro da, da qui a un, altro, a un altro conto in banca eh, italiano dal punto di vista tecnologico è esattamente identico a spostarlo da qui agli Stati Uniti, quindi non si capisce perché qui costi 0 o 50 centesimi e mandare i soldi negli Stati Uniti costi 30 euro però siccome è una cosa che non si può fare in modo diverso, è ancora uno, uno delle, una delle zone dove c'è un presidio forte delle istituzioni centralizzate, allora chi si è inventato queste cose qui ha eh, portato come motivazione che effettivamente ha senso la facilità di spostare denaro anche da una parte all'altra del mondo, eh, con commissioni molto basse. Quindi spostamento di denaro in modo semplice. Spesso spostare denaro, e qui mi ricollego a come abbiamo iniziato, no, alla prima slide, spesso spostare denaro è associato a proprio spostamento di volumi di denaro eh, per scopi che non sono sempre eh, i più eh, leciti. Questa slide per esempio vi fa vedere come una persona stava cercando di portare del denaro attraverso le frontiere. Ecco, allora i critici di queste, di queste tecnologie dicono ecco avete inventato una valuta, una, un sistema per facilitare le persone che altrimenti dovevano fare operazioni di questo tipo per, per spostare del denaro. Questa è una, una considerazione non sbagliata ma non è di questo che dobbiamo eh, parlare oggi. Quello che invece vi volevo eh, raccontare anche portandovi qualche esempio molto interessante che sta emergendo è che cosa c'è sotto queste, queste valute virtuali, cosa c'è sotto la, la eh, moneta eh, virtuale, cosa è la differenza ad esempio da uno spostamento fatto con loan banking o da uno spostamento di denaro fatto con Paypal o con qualunque altro, altra soluzione, la differenza fondamentale è che non esiste questo interlocutore centrale. Quindi quando parliamo di criptovalute, quando parliamo di eh, spostamenti di valute di questo tipo, stiamo parlando di un sistema dove manca, viene a mancare l'istituzione centrale alla quale noi dobbiamo andare e chiedere il favore di spostare i nostri soldi da una parte all'altra. Quindi è un sistema che è assolutamente eh, distribuito e democratico dove vengono a mancare le grandi autorità. Tecnicamente la... Eh, la, la tecnologia o il sistema che c'è sotto è molto semplice ed è rappresentato da questa slide che è anche semplice da capire. Voi immaginate che eh, ci sia la, eh, esista e, e sia consolidato questo modo di spostare beni che poi i beni siano dei soldi o delle, anche solo delle pure informazioni eh, non, non, ha, non cambia assolutamente nulla eh, e immaginate che tutti quelli che sono interessati a partecipare a questo sistema accettino di tenere a casa propria un libro mastro, il libro mastro sarebbe una specie di registro delle transazioni. Io ho guadagnato questi soldi, poi ne ho dati un pochino al, al mio amico di qui, un'altra un parte le ho spediti dall'altra parte e questo libro mastro è quello che normalmente qualunque istituzione finanziaria tiene associato al nostro conto corrente, quando voi fate l'estratto conto, l'estratto conto è l'insieme di queste transazioni. Allora voi immaginate che invece di avere un'istituzione centrale che mantiene queste informazioni, ognuno di quelli che partecipano a questa rete nuova, a questo nuovo modo di, di gestire i soldi, accetti di tenere sul proprio computer, anche il, il proprio computer di casa o il proprio server o il, o il server aziendale, quello che volete, tutta la storia degli spostamenti relativi a questa moneta. Facciamo sempre l'esempio di bitcoin, ma in realtà vedrete che poi questo si applica a tutto il resto, sia, dal punto di vista delle, sia per quanto riguarda le, le criptovalute, sia per quanto riguarda altri tipi di transazione. Quindi io che accetto di partecipare a questa rete, accetto di avere sul mio computer l'intera storia delle transazioni. Intera cosa vuol dire? Da quando? Proprio dall'inizio, cioè da quando il primo bitcoin è stato generato tra un attimo vedremo anche cosa vuol dire generare un bitcoin. Allora questa è una, questa già è una rivoluzione, perché prima di tutto capite benissimo che stiamo proponendo un sistema, si sta parlando di un sistema dove tutti sul proprio computer hanno l'intera storia di tutte le transazioni, di tutte le persone che hanno spostato soldi. Quindi trasparenza, quindi conoscenza. La trasparenza si ferma poi all'identificatore dell'utente, perché poi quello che non c'è in questo sistema è l'associazione tra un numero che è un numero complicatissimo e lunghissimo che identifica il, il mittente e il destinatario e un nome e cognome, quindi quello non c'è ed ecco perché i signori che, che vogliono spostare soldi in modo anonimo sono contenti di questa soluzione, però ripeto gli usi illeciti per adesso lasciamoli da parte. Quindi voi immaginate di, ave, di accettare, di tenere sul vostro elaboratore tutto quanto è successo nel mondo bitcoin in tutto il mondo, e eh, non, non solo qui in Italia o nel nostro paese, tutto, tutto quello che è successo, chiunque abbia spostato anche solo una frazione di bitcoin eh, da una, dal proprio wallet, dal proprio portafoglio a un altro, voi accettate di tenerlo sul vostro elaboratore. Se siete uno, non, non aiutate molto il sistema, se siete in due, neanche tanto, se siete 10.000, 100.000 milioni di persone, il sistema lo aiutate come? Perché? Perché avendo questa replica distribuita su tantissimi elaboratori, diventa praticamente impossibile eh, falsificare le cose, perché sono informazioni che hanno tutti e quindi un Uh, un, un malintenzionato che intenda violare il sistema dovrebbe entrare e modificare non fare hacking su un computer di una banca o, o un server di una banca e cambiare le informazioni sul server della banca ma su decine di migliaia di elaboratori che magari sono uh, in casa di utenti o comunque sono, sono anche uh, sono comunque distribuiti okay? quindi questa è una, una uh, informazione un'architettura che fa cadere la necessità di quello che tecnicamente si chiama il trust, cioè non c'è bisogno di un'autorità della quale noi ci dobbiamo fidare, perché l'autorità siamo tutti noi, tutti quelli che partecipano eh, a questa rete. E questo è un, è un elemento fondamentale dell'architettura. No? Questa architettura che prevede una, distribu una replica eh, distribuita su tantissimi elaboratori di tutta la storia di quello che è, che è successo nel, nel, nelle transazioni associate al token cominciamo a usare un po' di termine tecnica, è il token al quale siamo interessati, uno dei quali si chiama bitcoin, che è una moneta, è una tecnologia nuova, un'architettura nuova, che prende il nome di blockchain, che è un'altra delle parole, che a volte non è ancora tanto nota come il bitcoin, però è comunque l'architettura del sistema informativo che sta sotto questa, la gran parte di questi tipi di, eh, di nuove valute. Blockchain, che cos'è? In inglese vuol dire catena di blocchi, no? quindi fa riferimento a come le informazioni relative a queste transazioni sono memorizzate nel database, tra virgolette. Il database qual è? Quello che ognuno dei nodi che partecipa al sistema Bitcoin ha sul proprio eh, elaboratore. Come funziona questa, ehm, questa catena? Il famoso libro mastro di cui abbiamo detto prima, cioè... Quella struttura dati che mantiene tutte le informazioni relative a tutte le transazioni che sono avvenute nel mondo eh, bitcoin in particolare ma di qualunque criptovaluta che si basi sulla eh, tecnologia eh, blockchain è organizzata in blocchi. In un blocco ci possono essere una, due, cento eh, transazioni. Che cos'è la transazione? L'informazione. Edoardo ha mandato a Daniele due bitcoin. No? Daniele sarebbe particolarmente contento, stamattina il bitcoin valeva 1700 euro, quindi insomma, diciamo che potrebbe, potrebbe essere eh, contento di questa cosa. Allora, nel blocco si mettono queste, queste eh, transazioni. Eh, I blocchi si collegano poi uno all'altro, in modo che si possa scorrere tutta la catena in modo semplice, ottenendo una cosa molto importante, voi siete in grado di ricostruire, siccome ognuno di noi ha sul proprio computer, ognuno di quelli che partecipano alla rete ha sul proprio computer tutte, la storia di tutte le transazioni, questo sistema è un sistema dove non esiste il concetto di saldo, saldo del conto corrente. Cioè non c'è scritto da nessuna parte che io ho tre bitcoin, non c'è scritto. Quello che c'è scritto è che io ho comprato il mio primo bitcoin eh, nelle vacanze di Natale del 2016, da lì ho fatto acquisti, eh, vendite, cambi, eh, ho spostato denaro destra, sinistra, eccetera, e alla fine si arriva allo status attuale di oggi. Ma non c'è un posto dove c'è scritto quanti, quanti bitcoin io ho nel mio wallet. Chiunque voglia sapere quanti bitcoin ho nel mio wallet deve ripercorrere tutta questa storia. E questo dà una garanzia importantissima. Se ci fosse un posto dove c'è scritto il mio saldo, basterebbe entrare lì e cambiare quel numero No? e di conseguenza dare a me per esempio la possibilità di spendere dei soldi che non ho no? eh, siccome non c'è questo posto non c'è questo luogo che, che contiene le informazioni di saldo il fatto stesso che io debba spazzolare tutta la storia dal, delle transazioni dall'inizio fino a oggi garantisce che io abbia quei soldi che sto mandando a, al mio amico Daniele no? semplicemente perché si vede quando io ho generato o creato o guadagnato il primo bitcoin da lì in poi c'è un po' di dare, un po' di avere, e quando arrivo ad oggi al, fa al fatto di dover inserire questa nuova transazione nel blocco, il sistema, facendo dei più e dei meno, ha capito se io oggi ho quei soldi oppure no. Se non li ho, la transazione viene invalidata e i soldi l'amico Daniele non li riceve. No? Se invece quei soldi ci sono, grazie alla storia passata, la transazione può avere luogo. Quindi questa è una verifica che viene fatta. Dopodiché, ogni blocco è collegato al precedente, e le informazioni, adesso non la faccio tanto complicata, c'è dietro della matematica piuttosto sofisticata, dietro queste cose qui, i blocchi sono collegati in modo che se io cambio il valo, un valore qualsiasi dentro un blocco generato nel passato, per rendere la blockchain ancora valida, devo cambiare anche tutti quelli successivi. No? Questo per rendere complicato, ancora più complicato e praticamente impossibile, la forzatura delle informazioni. No? Io potrei generare delle, delle transazioni nel passato che mandano nel mio wallet dei soldi, così potrei avere più eh, disponibilità di eh, soldi da spendere, questo io non lo posso fare perché se andassi a modificare un, un bit di informazione nella blockchain dovrei cambiare tutta la storia della blockchain, eh, cosa che ovviamente non è possibile perché la stessa blockchain è replicata su tantissimi nodi e quindi la cosa non è eh, fattibile. Ebbene, la struttura risultante è quella che vedete lì nella slide, di fatto è proprio un trenino, una serie di blocchi collegati uno all'altro, che si può spazzolare in una direzione o nell'altra per andare a fare tutte le verifiche del caso. Questo che vi sto dicendo ha una conseguenza importante dal punto di vista pratico, nulla si può modificare di quello che è scritto nella blockchain. Quindi se io mi accorgo di aver fatto una cosa nel passato che era sbagliata, non posso andare indietro no, e dire ok annullo quella fattura, no, annullo quella fattura, tutto sparisce e, non più, e siamo a posto. No, devo, devo agire sempre nel presente. Quindi devo tracciare in maniera eh, precisa e accurata tutto quello che succede anche quando devo cancellare delle cose fatte nel passato. Devo scatenare un'azione uguale e contraria che cancella l'effetto della precedente. Quindi vedete che questa è sì una base dati, alla fine la blockchain è una base dati nella quale vanno a finire queste cose, però è una base dati estremamente interessante, perché uno, è accessibile da tutti, tutti la possono vedere due, non è cancellabile non è modificabile, quindi io, una volta che il, il blocco è stato validato questo poi è un punto importantissimo che, sul quale si basa tutta la tecnologia una volta che il blocco è stato validato cioè attaccato alla blockchain e riconosciuto come parte della blockchain, non si può più cambiare eh, allora tutte le applicazioni che hanno, che hanno queste caratteristiche, cioè hanno bisogno di sapere esattamente che cosa è successo, quando e da parte di chi e devono tenere traccia di una storia, quindi non solo spostamenti di soldi, ma ad esempio, non so, la, mi viene in mente la catena del freddo. La catena del freddo sarebbe bello se il, il, il sacchetto di, di surgelati che andiamo a comprare al supermercato avesse associata tutta la storia di come è stato trattato da quando il cibo è stato raccolto o quando è stato messo per la prima volta in congelatore fino a quel momento. No? Questo sarebbe importante... Per il supermercato, sarebbe importante per il cliente finale, sarebbe importante per il produttore, per tutti quelli che fanno parte della catena. Ecco, allora tutte, tutte le applicazioni che in qualche modo hanno bisogno di tenere traccia di quello che è successo, trovano nella blockchain l'architettura ideale. E questo è quello che si sta scoprendo in questi mesi, sta, stanno venendo fuori delle idee molto interessanti che eh, potrebbero avere, anzi avranno, perché si vedono già delle aziende che nascono e dei grandi investimenti fatti in questo senso, avranno una eh, importanza eh, significativa, no? cosa che a me fa sempre piacere perché tutte le volte che c'è qualcosa di veramente disruptive, veramente nuovo, nascono anche tantissime opportunità, opportunità di lavoro, opportunità di crescita professionale, opportunità di nuovi, nuovi mestieri, eccetera. Come è fatta la verifica di un blocco? La, ver la verifica di un blocco è, deve essere per sua natura un'operazione eh, complessa, perché se fosse una cosa rapida che si può fare in 448 diventerebbe più facile forzarla, no? e quindi anche nell'ipotesi che qualcuno riuscisse a forzare un alto numero di elaboratori, se poi una volta arrivati sulla macchina si potesse rifare velocemente tutta la blockchain, sarebbe molto semplice, allora si è aggiunto una complessità in più, cioè ai semplici calcoli, che sono calcoli di tipo matematico, crittografico, che servono a validare un blocco, si è aggiunta una complessità che li rende molto più complicati e sofisticati in modo da rendere veramente impossibile il fatto di eh, modificare un blocco specifico e tutti quelli che ci sono a bordo siccome nel, nel, nel tempo il numero di transazioni cresce perché ogni volta, immaginate, ogni secondo qualcuno usa, vende, compra bitcoin, usando bitcoin no? eh, il, la complessità di questo algoritmo viene modificata nel tempo, no? in modo da rendere sempre eh, costante il tempo che ci vuole a fare la validazione di un blocco nel mondo del bitcoin ad esempio c'è una tecnica di fine tuning molto interessante che fa sì che mediamente venga generato un blocco nuovo ogni 10 minuti. No? Eh, che poi ovviamente sono tempi medi, a volte, si, a volte la, la verifica dura di più, a volte dura di meno. Quello che verrebbe da, da chiedersi è ma perché mai uno dovrebbe prendersi la briga di mettere sul proprio elaboratore il software che serve a fare queste verifiche, poi collegato in, in modalità peer-to-peer -peer con tanti altri nodi per far funzionare questa blockchain. Ma chi me lo fa fare? No? E allora qui viene l'altro eh, eh, punto estremamente importante della tecnologia blockchain. Il primo nodo che riesce a verificare eh, la correttezza di un blocco e quindi a generare un blocco che diventa parte della blockchain viene remunerato, cioè questa operazione viene remunerata ovviamente usando il token associato alla blockchain di cui stiamo parlando. In questo caso eh, viene remunerato in un certo numero di bitcoin. E quindi c'è un incentivo a fare questo che per un po' è stato anche considerato quasi un mestiere e di fatto sono nate delle aziende che di mestiere fanno il cosiddetto mining dei bitcoin. Cioè fanno, mettono a disposizione delle grandi eh, server farm o comunque delle, delle grandi capacità informatiche al servizio del mantenimento della uh, blockchain uh, che sta al di sotto del, della moneta bitcoin questo tra l'altro non è un, un mestiere di quelli così che si fa la sera in casa nel tempo libero oppure sul proprio portatile, cioè ci sono delle server farm che hanno dei piani interi di server con migliaia di macchine che fanno la, il mining di queste, di queste cose, no? perché magari poi quando, quando si arriva a verificare un, un blocco si guadagnano 5, 10, 15, 20 bitcoin, quindi stiamo parlando di 20-30 mila euro potenzialmente se uno riuscisse a farli tutti ogni 10 minuti, no? quindi è un, è un bel business che qualcuno ovviamente ha interpretato nel modo corretto e eh, si è tuffato in questa, in questa nuova attività. Di nuovo per farvi capire l'importanza di questa cosa, sono anche nati dei chip, dei microprocessori fatti apposta per, es, per svolgere i calcoli, calcoli crittografici che stanno dietro la validazione di un blocco, quindi... Il mondo che, che è un mondo che si muove solo quando ci sono dei numeri importantissimi, che è quello del Silicon Foundry o comunque di chi, fa, di chi, di chi eh, progetta e realizza i, i circuiti integrati, si è mosso per mettere sul mercato dei microprocessori in grado di eh, facilitare questo, eh, questo compito. Quindi è un'operazione eh, estremamente interessante che però dà una robustezza, enorme alla rete, no? quindi chi utilizza i bitcoin ha la tranquillità che l'architettura la, sottostante è estremamente eh, significativa e si, estremamente importante. Altra caratteristica delle monede, dei, dei token di questo tipo è la, eh, il numero finito di token che possono essere in circolazione, che serve a mantenere costante o a fare crescere il valore del token stesso. Allora I bitcoin per esempio, per ogni, ogni valuta, ogni token ha la, la propria regola, nel mondo del bitcoin si è stabilito che esisteranno al massimo 21 milioni di bitcoin, quindi non ci, non ci potranno mai essere in circolazione più di 21 milioni di bitcoin. Oggi ne sono stati generati e messi in circolazione 16 milioni, no? quindi c'è ancora spazio per un po' di crescita. Come vengono generati i Bitcoin? Come vi ho detto prima, quando un miner riesce ad arriva, a risolvere il problema matematico che c'è eh, dietro a un blocco, gli viene dato come premio un, un, uh, un certo numero di Bitcoin, generati dal nulla, è così che nasce la moneta, è come fosse veramente la zecca che, che tira fuori del, del nuovo denaro. Quindi questo è come funziona tutto il sistema, adesso le componenti le abbiamo buttate lì un po' eh, casualmente, però direi che ci, gli elementi eh, ci sono tutti. Eh, diventa chiaro a questo punto capire quali sono le, gli effetti positivi che abbiamo dall'uso di queste architetture, la sicurezza è garantita dal fatto, che, dal fatto intrinseco che c'è una replica su un numero talmente grande di elaboratori che eh, la la forzatura o l'azione la, la, la, eh, malevola per modificare queste informazioni è praticamente impossibile perché l'informazione viene ritenuta valida se il 50% più uno dei nodi che partecipano alla rete dichiara che quella è un'informazione valida allora bisognerebbe corrompere in senso tecnico, in senso eh, più classico della malavita met la metà più uno dei nodi che partecipano alla rete bitcoin per poter falsificare le transazioni, quindi questo rende estremamente intrinsecamente sicuro questo, questo sistema. Il trust, cioè la, il fatto di fare affidamento a qualcuno di cui ci possiamo fidare per gestire il nostro denaro, è un concetto che addirittura non serve, perché eh, di nuovo le informazioni relative a quello che noi abbiamo, abbiamo guadagnato, abbiamo perso, abbiamo venduto, abbiamo comprato, acquistato, sono tutte memorizzate, su dec replicate su decine di migliaia di nodi e di conseguenza ancora una volta non c'è bisogno di fidarsi di una banca o di fidarsi di un notaio o di, figa, o di fidarsi di un'altra organizzazione, perché la fiducia è intrinseca nel fatto che c'è un enorme eh, numero di repliche. Detto tutto ciò, quindi finita questa panoramica sul, sul eh, bitcoin e sulla parte espressamente finanziaria, viene la parte più interessante dal punto di vista anche applicativo, perché... Come vi ho detto all'inizio, l'applicazione alle criptovalute è solo la più evidente e la prima che è stata identificata per questo tipo di architettura, ma in realtà qualunque altra applicazione che abbia bisogno di dati gestiti in questo modo può pensare di appoggiarsi sopra eh, un'architettura eh, simile alla blockchain. No? Eh, quindi, la compravendita immobiliare, ma anche la parte di, la, la parte di contratti eh, firmati e validati da un notaio, te, teoricamente potrebbero essere sostituite dagli stessi contratti memorizzati, cifra, firmati tecnicamente si direbbe, firmati digitalmente, memorizzati dentro una blockchain, perché una volta che un certo contratto, un certo testo, qualunque esso sia, un certo testo, voi lo firmate digitalmente e mettete dentro la blockchain la firma, il testo con la firma digitale, quello lì, come la posta certificata, non può più essere eh, confutato, non può più essere modificato. E quindi sostituirebbe, se il mondo recepisse la potenza di questa, di questa architettura, sostituirebbe anche la eh, certificazione notarile. E ce ne sono tante di applicazioni che hanno bisogno di questo tipo di, di eh, soluzione. Ne ho, ne ho prese tre da, da portarvi come esempio, le ultime tre slide così potete, se siete interessati, andare a, a vedere ehm, i dettagli. Un progetto molto interessante che si chiama progetto Oken, che è il primo progetto che io ho visto, poi ne sono nati altri, che propone di usare la blockchain per eh, l'internet of things, cioè per memorizzare all'interno di questa struttura, di, di questa architettura, i dati provenienti dall'internet delle cose, che adesso più o meno sappiamo eh, che, cosa, che cosa voglia dire, che cosa sia, cioè tutte queste informazioni generate dagli smartphone, dalle vetture, dal, eh, dai sensori meteo, da, da, dai sensori di consumo energetico, cioè il mondo sta generando dati, questo è inutile che ve lo racconti io, lo sapete benissimo. Ecco, allora l'architettura la, blockchain è un eh, metodo ideale per memorizzare tutti questi dati, perché ogni informazione messa nella blockchain ha un suo timestamp e quindi sappiamo esattamente quando è avvenuto un certo fenomeno, quando, eh, che, che cosa è successo esattamente eccetera. Questo progetto è un progetto che cerca di essere anche un po' di effetto, propone come, Internet of Things il come applicazione di Internet of Things il pagamento dei caselli autostradali e fa l'esempio, per essere ancora più spettacolare, utilizzando una Tesla, quindi l'applicazione con tanto di video che c'è sul, sul loro sito è una Tesla Equipaggiata con la tecnologia che serve per passare sotto un portale, un casello e pagare l'autostrada la, utilizzando questo tipo di sistema. Quindi l'informazione che quella macchina in quel momento è passata in, sotto un, a un certo casello è memorizzata dentro la blockchain, è una delle, delle applicazioni. Ho preso questa foto che non è la, la più bella esteticamente ma perché vi fa vedere anche il livello di... Ehm, il, il livello di tecnologia che viene utilizzato, queste sono, sono cose evidentemente prototipali, vedete che ci sono dei sensori cablati così in modo molto sommario per vedere se la cosa funziona. Quindi questo è un progetto che non è ancora un prodotto, direi io, però è interessante perché propone un concetto nuovo. Ci sono poi degli altri usi che sono invece più avanti dal punto di vista della, della vicinanza al mercato, questa è una startup torinese che mi, mi fa particolarmente piacere eh, citare oggi, che si chiama Helperbit, Diciamo che è, un po', eh, della, è ancora una volta della famiglia delle applicazioni di tipo finanziario, però è interessante perché loro si eh, propongono come veicoli trasparenti, questa è la, è la novità interessante, completamente trasparenti per la, eh, la trasmissione di denaro alle persone che sono colpite da eh, calamità naturali di qualunque tipo, no? e ho, ho fermato il video che c'è sul sito proprio su questo, su questo disegno perché mi sembra particolarmente interessante, loro si propongono di risolvere il problema che tutti abbiamo o meglio la resistenza psicologica che tutti abbiamo nel, nel dare denaro a organizzazioni che poi lo portano a, alle, alle, eh, ai gruppi di persone disagiate perché ce lo possiamo dire tranquillamente, non sappiamo mai, una volta che io metto 100 euro per aiutare una qualunque ONG, una qualunque iniziativa, non so all'effettivo bisognoso quanti euro di quei 100 arrivano. E questo è quello che è espresso in questo, questo bel tubo, nel video si, vedono, si vede entrare il 100% della donazione nella, nel pipe, nella pipe più grande, dopodiché una parte viene lasciata al governo, una parte va in FI una parte vanno in costi amministrativi una parte viene rubata una parte va al middleman che è sempre più di uno e alla fine al, al recipient cioè quello che veramente ha bisogno arriva al 30% ovviamente numeri buttati lì però è interessante perché noi di solito non abbiamo nessuna visibilità di nessuno di quella, di quella roba lì noi abbiamo la sensazione di aver dato 10 euro per una buona causa ma non sappiamo quanti euro sono arrivati nel portafoglio di chi aveva bisogno ecco con una tecnica come la blockchain non è che si esaurisca, si eliminino tutte eh, quelle uscite di denaro, perché comunque la gestione delle, delle, delle operazioni umanitarie va fatta, ma c'è la trasparenza totale di che cosa effettivamente è successo. Quindi se si, se si utilizza un veicolo, come possono essere questi ragazzi, che si propongono di mettersi in mezzo tra il donatore e il recipient della della donazione, voi come minimo avete la tranquillità di poter vedere, voi personalmente, quindi non dovervi eh, recare da qualcuno che vi spiega le cose, ma voi personalmente col vostro computer andate a vedere la transazione con il vostro identificatore e vedete da quella quante altre transazioni si sono generate, cioè dei vostri 10 euro 100 euro donati alla buona causa quanti sono arrivati nei vari rivoli quanti si sono dispersi nei vari rivoli e questo contrasta come minimo la parte illecita o comunque meno Positiva di queste, di queste cose ancorché ci sia e soprattutto dà a voi la sensazione di poter sapere esattamente quanto va a finire a chi ha bisogno e io credo che questo sarà, sarà un buon incentivo per eh, incrementare anche le donazioni stessa razza ma su scala molto più grande questa iniziativa che si chiama Humanic che è un'altra eh, criptovaluta eh, che è invece dedicata ad aiutare le persone che non hanno accesso alle banche quindi il, se andate a leggervi il, il loro sito è devo dire, fatto abbastanza bene, si spiega abbastanza bene, eh, è un'iniziativa che appena lanciata in un mese ha raccolto eh, diversi milioni di, di dollari in acquisto di questa moneta, chiamiamola così, che è dedicata a servire le persone che non hanno appunto, accesso alla banca, quindi non per togliere la banca dove la banca c'è, ma per portare la possibilità di fare scambi, acquisti eccetera, a chi ha solo a disposizione magari un telefono eh, mobile tenete conto che anche nei paesi poveri o in, in via di sviluppo le tecnologie mobili sono enormemente sviluppate, quindi eh, la, la critica che potrebbe venire subito dicendo, eh sì, vai in un paese dove non c'è la banca e gli, e gli porti un'applicazione che funziona se tu hai lo smartphone, ebbene sì, il, que, quelle popolazioni lo smartphone ce l'hanno tendenzialmente, no? O comunque la, eh, la, la, la causa in questo, in, questo, in questo esempio qui è quella di aiutare le persone che magari hanno la banca a 30 km o a due giorni di viaggio e quindi non usano di fatto questo tipo di, questo tipo di eh, soluzioni. Quindi anche questa è una... Uh, startup, perché poi dietro a queste cose qui so, ci sono sempre delle startup, questa è abbastanza robusta perché appunto ha, ha fatto una raccolta uh, interessante, ancora una volta per una buona causa. Se voi vi mettete a cercare su internet iniziative di questo tipo ne trovate, uh, non dico una al giorno, ma quasi, perché tutti i momenti nasce qualche cosa legato uh, a, queste, a, a questa nuova tecnologia. Io credo che sia veramente, come dicono tanti, una nuova rivoluzione, cioè questo è un nuovo modo di gestire il dato, è un nuovo modo che cerca di scardinare le eh, organizzazioni centralizzate, ma non per voler fare una guerra, ma semplicemente per poter dare a tutti la possibilità di accedere a servizi a costi che siano costi ragionevoli. È evidente che queste tecnologie, che ormai hanno appunto un certo numero di anni, suscitano anche l'interesse delle organizzazioni finanziarie che oggi gestiscono le transazioni, le transazioni, e quindi ci sono dei consorsi anche molto importanti mi sembra uno si chiami B3, che eh, raggruppano 40-50 grandi banche, grandi organizzazioni che stanno interrogandosi su come magari loro, al loro interno, potrebbero utilizzare queste, eh, questo nuovo modo che comunque, al di là del, del, del, dell'applicazione specifica, garantisce una grande sicurezza e una eh, fiducia e una robustezza del sistema che nessun'altra nessun eh, nessun soluzione fino adesso poteva mettere in pista. Dal punto di vista tecnico, ripeto, non c'è una novità totale, perché qui stiamo parlando di crittografia, che è una cosa che esiste da, da tantissimo tempo, le, le tecniche chiave pubblica, chiave privata, che si usano dappertutto, da tantissimo, database distribuiti, eh, non, non, è, non, non è certo un'invenzione un quella, la novità sta proprio nel fatto di Uh, replicare questo, questo database, introdurre questa che si chiama proof of work quindi un grande lavoro di tipo computazionale che rende difficile la violazione di questi dati, la collaborazione e il consenso che di nuovo non è una novità tecnologica ma è una uh, soluzione che però garantisce uh, sicurezza e affidabilità al sistema. Questa era l'ultima slide, vi, spero di avervi dato come minimo un po' di spunti e se avete bisogno di ulteriori informazioni, credo che poi questi lucidi in qualche modo saranno dati a disposizione, altrimenti qui ci sono i miei recapiti, mi trovate. Io lavoro all'Istituto Poella, faccio anche un minimo di... Piccolo marketing, l'istituto si sta evolvendo in una fondazione che si chiama Fondazione Links che raggruppa diverse istituzioni che si occupano di ricerca e innovazione sul territorio torinese. Quindi un'operazione di sistema molto importante pilotata dalla compagnia di San Paolo e dal Politecnico che stanno facendo un'azione di sinergia e di messa a sistema di grandissime competenze e potenziali che ci sono in città e sono adesso solo un pochino scordinate. Quindi se vi capiterà nei prossimi mesi di sentir parlare di Links, Ricordatevi che eh, è il futuro dell'Istituto Boella e di tante altre istituzioni che ci stanno intorno. Noi siamo dentro il Politecnico, quindi quando volete mi potete cercare e venirci anche a trovare. Grazie tanto.